Cosa serve questo? Per fare la sincronizzazione del video. Cari miei amici del web, chiacchiere dell'auto, questo è il titolo ogni volta che qualcuno mi ha indicato con molta simpatia. Io dico sempre che l'universo ti dà sempre comunque una mano per andare avanti, ti danno sempre dell'indicazione pronto per ascoltare fare tuo quello che ti arriva ma ne parlerò in un prossimo video quindi oggi cosa vi voglio parlare una cosa molto carina che mi sta succedendo qualcuno sa già altri non ancora da novembre o giù di lì sono entrato a far parte del gruppo slasher capitanato da Montemagno e altre persone in questo gruppo ho la possibilità di apprendere tante cosine che servono per uh, la comunicazione che esiste attualmente per il web per i personaggi che non hanno nessuno scopo per farsi conoscere non serve a niente per chi è artigiano quindi non si dice più artigiano Mi sento che ultimamente dicono imprenditori piccolo imprenditore quindi sono imprenditore di me stesso bello che un imprenditore come io nella mia vita ho uno scopo ben delineato da quando ho, da son, quando sono un ragazzino. Ai tempi era una fantasia, ma attualmente si inizia a concretizzare in qualcosa di molto reale. Quindi ho sempre cercato di trovare un modo di farmi conoscere e comunicare tutto ciò che è la mia esperienza lavorativa sul settore olistico. Adesso non vi sto in questo video qua a spiegarvi i vari passaggi della mia vita, chi ha interesse può andare sopra il mio sito. Ad altre persone che potrebbe interessare gentilmente chiedo di scrivere tutto qualche domanda sotto, sotto il video. Nei prossimi video o personalmente vi rispondo e quant'altro allora ritorniamo al punto il perché oggi sto facendo questo video qua chiacchierando eravamo rimasti al fatto che ho avuto la fortuna di poter entrare in questo gruppo dei slasher adesso a marzo farà nuovamente eh, le selezioni per poter entrare a novembre era stato anche chiesto al gruppo di fare un video di presentazione di se stessi e del proprio lavoro e io che sono praticamente alle prime armi sia come comunicazione a livello dei social network sapere che un cellulare non è più un mezzo per telefonare, guardare le email ma anche per farsi pubblicità e io adesso come faccio a presentarmi in 15-20 minuti di video quando per fare due minuti di mediocre video ci impiego delle ore e Sotto, sotto ci rimane presentarsi 15 minuti non è, non è semplice e poi tenere attaccato il monitor 15 minuti da persona. E allora, cosa ho fatto? Mi sono iscritto a un corso, vi lascio di una cara amica il link in modo tale che potete andare sopra al suo sito. E da lì ho preso i primi spunti di come creare una scaletta informativa per poter presentare il video. C'erano 4-5 punti importanti e a ogni punto ho detto per ogni punto faccio 3-4 minuti di spiegazioni e poi cercherò di inventarmi qualche cosa. Così ho fatto, mi si è voluto quasi più di una settimana, due di riuscire a tagliare il video, a metterlo a posto, più di 50 minuti di riprese. Perché mi sono fatto il testo, mi metto in video, metti a posto le telecamere, metti a posto le luci, inizi a presentarle, inizi a fare il discorso. Quando uno non è abituato a parlare ben specifico con una scaletta, provate voi a mettervi davanti a una telecamera, parlare un discorso ben delineato, 15 minuti non è facile, quindi io penso di non aver fatto nemmeno un buon prodotto, però diciamo dal mio punto di vista accettabile, detto adesso glielo spedisco, vediamo un attimino se per loro è accettabile da, da trasmettere nel gruppo, così è stato, ho ricevuto oggi la notizia che lunedì il mio video verrà presentato nel gruppo degli slasher, questo mi fa nient'altro che Molto piacere, molto piacere e vediamo cosa viene fuori, quindi come dico ai miei clienti e come dico anche voi altri in questo momento, se per caso avete una fantasia, una storia da realizzare e credete in quello che state facendo, oggigiorno abbiamo un mezzo potente che è il cellulare, con piccole accortezze puoi divulgare in Facebook, Instagram. E tutti i social network, di avere soltanto la costanza di farti conoscere, quindi iniziare ad avere un target di persone, piano piano riuscire ad avere il trampolino di lancio. Io spero tantissimo che questa possibilità che mi sia stata data da Montemagno o dal suo gruppo Slash, di potermi presentare nel gruppo, posso in qualche modo, avere poi una risonanza per potermi farmi crescere, avere contatti con altri personaggi e per poter creare qualcosa di concreto, non so, un libro, dei seminari, delle interviste, essere chiamato da qualcuno per potermi presentare, uh, nei vari seminari e videocorsi che vengono fatti in tutto il territorio italiano, essere chiamato lì come ospite per poter spiegare anche il mio approccio olistico, è infinito, è vasto il mondo, cioè non sei più sul territorio, sul tuo paesino sei nel mondo quindi iniziamo dall'Italia io vivo in Germania quindi poi sul territorio tedesco e vediamo dove mi porto cioè il fiume va da qualche parte sfocia non bisogna aver paura di lasciare scorrere la barca su quel fiume bella questa chicca eh come la devo insegnare questa è mia. mia quindi cari miei ragazzi ci vediamo al prossimo video chiacchiere dall'auto vi do un buon fi fine settimana ci vediamo alla prossima scrivetemi i vostri commenti non mancate di iscrivervi al mio social network, quindi andate sul mio canale youtuber, iscrivetevi al mio canale, se andate sul mio sito ho appena attivato la, la possibilità di iscriversi alla newsletter, qui sul chat potete iscrivermi i vostri commenti, le vostre idee, prossimamente farò un live in modo tale che spiegherò alcune cosine perché ho in programma di mettere in piedi un'opportunità per chi non ha un sito comunque questa qua ve la spiego nel live che vi pre presenterò in settimana quindi ci vediamo alla prossima, ciao ciao, non mancatemi che mi piace, Ciao. ciao